tornati sulle fonti tv e dopo la nostra sigla avrete capito che ci immergiamo e ci immergeremo direttamente nel mondo dei certificati con il nostro zoom certificates fatemi salutare subito Riccardo Falcolini che non vedo da un po' o meglio lo vedo su tutti gli schermi possibile e immaginabili con zoom certificates ma insomma questo tet a tet mi mancava, era da un po' che non ebbene si mancava da un po' e io sono molto curiosa, sempre un piacere ritrovarti anche per me, io ovviamente seguo sempre la trasmissione come ovvio che sia però sono ancora più curiosa di sapere quali sono insomma le possibilità che gli investitori hanno certo. in questo momento in cui peraltro ci troviamo quasi alla fine dell'anno e immersi ancora in tantissime incertezze e punti di domanda ma che attraverso i certificati spesso vengono risolte, almeno nell'approccio, no? nel, nel, negli investimenti stessi, sì. è corretto? Confermo, confermo. Okay. assolutamente sì, è un'alternativa, no? Per chiarirsi un po' le idee, forse, quindi potenzialmente noi la presentiamo come ulteriore strada da perseguire. Esattamente, e saluto Stefano Fanton perché c'è anche lui, trader, formatore in collegamento che ci aiuterà proprio a percorrere questa strada oggi e peraltro avrà tanti tanti esempi da portarci. Stefano? Ah, è un piacere essere qui con voi. Anche per me, sei d'accordo? Insomma stiamo anche volendo in un momento cruciale di mercato? Sì, assolutamente, è proprio un momento molto importante, questo, molti scenari sono un po' scontati, ma non dobbiamo dimenticare l'appuntamento importante con le trimestrali, perché le trimestrali esatto. che cominceranno a breve, quelle eh, toglieranno appunto quel velo di indecisione che c'è sui conti aziendali e questo darà un bel impulso ai mercati. Perfetto, allora visto che già lo vediamo scritto in sovrimpressione, ma abbiamo la nostra sigletta e questo ci permette di entrare ancora di più ad analizzare il mercato, panoramica di mercato. Naturalmente facciamo un'analisi di due mercati diversi, con Riccardo Falcolini, il mercato dei certificati, insomma cos'è accaduto in questi giorni, eh, dove si sono rivolti gli investitori, cosa stanno cercando principalmente gli investitori, con tutte le certo. differenze che ovviamente permangono e poi con Stefano ci cioè, addentriamo proprio più nei mercati finanziari. Allora prego ehm, Riccardo. Eh, sì Manuela, allora ehm, non ci vediamo effettivamente da un po', però eh, in realtà quello che riscontriamo è un po una costanza nell'atteggiamento uh, da parte della clientela che è fondamentalmente ancora un po spesata uh, su quello che è la situazione di fondo la situazione macro uh, comunque dei mercati a livello generale comunque geopolitica di conseguenza che cosa sta succedendo sui mercati dei certificati i volumi sono comunque in costante contrazione o comunque si sono contratti notevolmente nelle scorse settimane e abbiamo un volume medio che di, di turnover sul mercato SEDEX, sul mercato Sedex scusami, che si aggira intorno ai 46 milioni di euro di turnover questo però, Manuel, questo dato in realtà non è altro che la risultante di alcuni giorni Soprattutto quelle di giovedì e venerdì scorso Con dei picchi di volatilità Dove i volumi si sono attestati Intorno ai 60, anche più di 60 milioni di euro di turnover Per poi tornare comunque Ad un volume comunque netto calo E fortemente in calo Rispetto comunque alla media Intorno ai 30-35 milioni Perché noi l'abbiamo detto L'abbiamo ripetuto nelle scorse settimane Essendoci molta incertezza cosa, si, cosa possiamo vedere in questo momento Possiamo vedere due Aspetti. Uno, fondamentalmente la liquidità in portafoglio viene mantenuta tale, quindi chi ha della liquidità ah, al sì. momento non va da investire perché soprattutto sul medio-lungo termine, perché manuela essendoci comunque una non chiarezza di quella che è la situazione. A livello globale si aspetta potenzialmente un ritracciamento per acquistare a prezzi magari più bassi o a sconto. Due, i portafogli sono ancora bloccati. Quindi chi ha uno strumento in portafoglio? In perdita al momento, quindi un prezzo medio di carico, quindi eh, si trova con un prezzo di mercato inferiore al prezzo medio di carico, continua a tenerlo perché, soprattutto, perché diciamo a differenza degli altri asset come azioni e obbligazioni. Il certificato, grazie al payoff asimmetrico, perché costruito come una serie di opzioni, permette fondamentalmente di incassare quello che è un bonus a scadenza, oppure tendenzialmente quelle che sono le cedole che matura, anche in fase di lateralità o di negatività del okay, sottostante. stesso. Sì. Quindi è vero che la situazione di fondo è negativa, però chi ha, un portafoglio, chi ha in portafoglio un certificato di investimento, al momento, non sta soffrendo fondamentalmente di questa situazione perché continua a incassare quelli che sono i coupon. Quindi, diciamo, situazione abbastanza trizzata dal punto di vista dei, dei, diciamo, dei reshuffle di portafoglio. Gli indici, su cosa si investe prevalentemente? Come sottostante ai prodotti di investimento abbiamo e eh, ritroviamo una costante sugli indici, quindi eh, Eurostock Select Dividend 30, okay. Nasdaq, Fuzzi... Quindi un buon interesse tendenzialmente per panieri costituiti da indici. Il Mood, sebbene il Mood comunque di fondo sui warrant, sia rialzista, quindi tendenzialmente vediamo un sentimento sentiment positivo, vediamo comunque che nello specifico su alcuni sottostanti e tendenzialmente andando a considerare i prodotti a leva, il Mood è un po' negativo, quindi tendenzialmente si vede una negatività dove in America, quindi abbiamo un S&P e un Nasdaq, quindi le posizioni che noi vediamo come ovviamente turnover dei prodotti tradati sono posizioni prevalentemente short e vediamo anche una certa negatività sul nostro indice, quindi si vede comunque un po' di debolezza, quindi tutto sommato una situazione ancora abbastanza eh, non chiara, eh, un po' che ah, certo. si andrà a delineare, purtroppo ci sono tanti fattori al momento in campo, però Detto questo, in una situazione comunque non chiara, ci sono tanti strumenti che possono essere utilizzati. Possono essere utilizzati come copertura di portafoglio, possono essere utilizzati per sfruttare la volatilità del momento e Stefano sicuramente in questo ambito è veramente eh, eh, diciamo un esperto nell'andare a ritrovare i prodotti eh, più utili in momenti del genere e quindi insomma largo e spazio alla scelta degli investitori. Certo, allora tra poco ci arriviamo proprio alla scelta, Stefano un giusto un commento da parte tua, beh, eh, a parte mi piace l'espressione della situazione frizzata perché eh, effettivamente rende proprio eh, l'idea, però Riccardo ha usato tante parole che siamo soliti sentire usare proprio in questo momento di mercato ribassista, a parte la debolezza a parte l'incertezza, insomma che è quella che eh, mette in subbuglio eh, gli investitori principali perché non, non si capisce poi non tanto in questo momento ma quale direzione potranno prendere i mercati una volta magari no? eh, in cui finalmente qualche situazione verrà, verrà risolta, si è spaesati, ha detto anche questo eh, Riccardo un commento da parte tua eh, che poi ci porta a, a, ad andare a vedere quali sono gli strumenti magari fatti un po' più su misura usiamo questa espressione per questo momento particolare Certo, generalmente sono due le categorie di strumenti finanziari dove, dove possiamo investire di titoli, due macro categorie, titoli chiamati valore e titoli chiamati crescita. Fatemi usare i termini in italiano, perché è anche giusto usare questi, questi termini in italiano, visto che ci sono. Bene, tra i titoli valore, eh, ovviamente ci sono una serie di eh, aziende, come eh, molti bancari, molti titoli legati anche all'energetico, che non sono titoli. Particolarmente scoppiettanti in certe fasi di mercato, ma sono dei titoli abbastanza difensivi, abbastanza interessanti. I titoli vengono quotati e valutati spesso con i multipli degli utili che producono, per cui se la trimestrale che arriverà del titolo X tra poco, perché adesso è tempo di trimestrale, premierà le attese, premierà magari le. le diciamo le previsioni degli analisti, allora il mercato cambierà faccia molto rapidamente, non dobbiamo dimenticare che il mercato già sconta un calo degli utili, un rallentamento dell'economia, un costo energetico, il perdurare della guerra, sono tutte variabili che in qualche maniera il mercato sconta. Per cui la nostra sarà una logica un po' controintuitiva, perché andiamo a prendere alcuni titoli valore buoni, sani, interessanti sì. e che sono scesi da inizio anno parecchio anche come l'indice che ha perso oltre il 20% con barriere profonde, quindi usciamo fuori da quella, quella dinamica eh, previsiva l'andamento del titolo deve essere in crescita, a noi interessa che l'andamento del titolo non sia in tracollo nei prossimi mesi, nei prossimi 12 mesi, per cui con questa logica selezioneremo i prodotti. Ok, allora a questo punto andiamo con i certificati della settimana. Allora resto ancora da Stefano Fanton, da dove vogliamo partire Stefano? Direi di iniziare da Intesa San Paolo, è un titolo che tutti noi conosciamo, è molto ovviamente gradito agli investitori. E ha una caratteristica che bisogna tenere ben in considerazione: ovvero, eh, il 4 novembre usciranno i dati di Intesa San Paolo. Gli analisti immaginano ancora una tenuta del, dell'utile che dovrebbe chiudersi più o meno sui 4 miliardi eh, a fine anno in proiezione, quindi ampiamente. Eh, diciamo su, su livelli di, di, di grande interesse, c'è una politica di dividendi molto ricca sul titolo, stacca il 70% dell'utile netto ogni anno con due acconti il, il titolo in questione, quindi qui ho selezionato una bonus cap, nuova emissione Unicredit, DE000HB9YN61, che si compra più o meno al prezzo di, di emissione ma è un uh, prodotto estremamente recente perché è iniziata la quotazione a metà settembre quindi parliamo di un prodotto che tutto sommato ha circa un mese certo. di vita la uh, data di pagamento finale è a un anno quindi 15 9 2023 in realtà 11 mesi residui perché è molto interessante questo questo prodotto Beh, innanzitutto il sottostante è molto molto interessante diciamo c'è un bonus a 113,50 e quindi il rendimento del prodotto è più o meno il 14%, annualizzandolo verrebbe fuori quasi un 16% perché il prodotto dura appunto 11 mesi. Ma la cosa clamorosa è la barriera di questo prodotto che è profondissima, parliamo di 1,09992 e quindi parliamo di quasi il 40% su banca intesa. Allora proviamo a immaginare se gli utili comunque dovessero essere in linea con le aspettative di mercato, evidentemente uno scenario che fa calare in questo titolo ancora del 40% in 11 mesi è estremamente improbabile. Quindi questo prodotto è molto interessante perché ha una barriera profonda, stacca un rendimento di tutto rispetto, quindi circa un 16% annualizzato su base annua. Ottimo, allora um, intanto stiamo vedendo anche attraverso il sito, invito uh, a fare lo stesso a tutti voi, uh, investimenti.nicredit.it, Riccardo, uh, come insomma un tuo parere su questo? Su Questo strumento allora, questo uh, prodotto. Sì, Manuela, sicuramente un prodotto molto interessante, soprattutto perché allora, come diceva Stefano, ha una maturity uh, di 11 mesi, quindi fondamentalmente scade a settembre 2023. Di recente emissione, quindi vuol dire che lo strike iniziale di intesa è fondamentalmente aggiornato ai valori correnti, e soprattutto grazie a questo, la barriera è una barriera molto profonda. Quindi, è vero che comunque la rischiosità di un bonus cap è dettato dal fatto una barriera comunque continua cioè vuol dire che viene osservata in continuo però essendo molto profonda ed essendo stefano correggimi se sbaglio nettamente al di sotto dei minimi eh, almeno dell'ultimo anno giusto di intesa sì, siamo proprio vicini ai minimi eh. di periodo proprio sì, sì assolutamente okay. sì quindi assolutamente diciamo eh, eh, risulta fondamentalmente un prodotto che comunque è, è molto interessante perché cavolo, ah, cioè potrebbe assorbire un meno 40% di discesa del sottostante tutto può succedere sicuramente però comunque la barriera è discretamente profonda da poter insomma, eventualmente eh, diciamo, mitigare quella che è la discesa certo, del sottostante certo, beh. e poi diciamo, non necessariamente come Stefano ci insegna non necessariamente questi prodotti vengono acquistati in ottica buy and hold quindi può essere essendo un bonus schif non necessariamente da tenere. Esatto, okay. esatto. essendo un bonus chef, essendo più reattivo al mercato di altri strumenti, sempre di investimento, può essere utilizzato anche in ottica dinamica. Certo. lo compro e fondamentalmente lo rivendo, dato certo. che da è portato sul mercato in, in caso di ripartenza del sottostante. Certo, questo anche è anche interessante. Eh. Insomma, ci sono dei modelli di riferimento ovviamente celebri. Eh, che però a volte no, non sempre sono seguiti giustamente anche per le esigenze del mercato. Allora questo è il primo eh, prodotto che mostriamo oggi, il secondo qual è Stefano? Allora, Il secondo è un, quasi un, un prodotto fotocopia ma di dimostrazione che ci sono prodotti con caratteristiche simili e si può ben differenziare la scelta, sempre un bonus cap, sempre una nuova emissione Unicredit in sottostante, il codice ISIN è DE000HB9YNB1. Eccolo qua. È appena passato in lettera 100, quindi si compra esattamente al valore di, eh, diciamo di, di emissione di questo prodotto, ma questo prodotto anche in questo caso ha la stessa durata, quindi 11 mesi residui, scadenza 15-9-2023, ha numeri molto simili perché abbiamo una mh, sostanzialmente barriera a 6 euro 32 quindi molto profonda parliamo addirittura di un 44,6% di distanza dalla barriera e un rendimento potenziale del bonus leggermente superiore a quello che abbiamo visto uh, poco, poco, poco fa qui siamo al 15% di bonus e un 16,5% di rendimento su base anno quindi un leggero Incremento della redditività a fronte di una barriera leggermente più profonda. Qui tutti okay. i prodotti che vedremo vanno un po' a crescere con questo rapporto, ma la domanda è semplice: perché scegliere un prodotto rispetto all'altro? Perché è la differenziazione che fa il vantaggio per chi costruisce un portafoglio di investimento in certificati eh certo, per sì. cui vale la pena prendere prodotti magari simili come caratteristiche ma non tutte le uova su un no, unico anche cesto. che è un'altra regola degli investimenti, eh sì, eh sì, eh sì. Eh, ma infatti, ma infatti mh, eh sì. è questo il tema, no? è ovvio che eh, se io ho un'esigenza tenderò a scegliere dei, dei prodotti che bene o male rispettano le medesime caratteristiche, però appunto non eh, fossilizzarci solo su un tipo di prodotto, ma appunto magari basandosi su quelle caratteristiche variare, come può essere il caso di questi due no, primi prodotti che hai presentato assolutamente. E no, se mettiamo insomma, le uova nello stesso paniere... Da lì non, non cioè, rischiamo perché, se qualcosa esatto. va male, va male in modo definitivo. Sì, insomma. diciamo che poi viene meno il principio della diversificazione. È appunto, del appunto. Insomma, appunto. in questo caso, stesso settore, stessa nazione, sì. quindi, comunque, sono due banche, le due principali banche eh, all'interno del panorama nazionale: però, comunque, sono tendenzialmente due titoli diversi. Quindi, comunque, si inizia già a diversificare il portafoglio e che comunque è comunque un atteggiamento molto, molto importante. In, in caso di volatilità o comunque di mercati come questi insomma, in particolare quindi giusto, certo. giusto diversificare di questo vabbè è, è come ha già detto Stefano insomma più o meno eh, ricalca un po' quello precedente vuoi aggiungere qualcosa su no. questo bonus cap mm, ok no. d'accordo Stefano andiamo con il terzo ottica di differenziare questo tipo di, di rendimento atteso che stiamo cercando di costruirci Passo su un titolo che questa volta non è direttamente correlato ai due precedenti Ed è il titolo Enel Bonus Cap su Enel DE000HB9YN46 Questa volta le carte sono un po' diverse Perché abbiamo un prodotto che si compra fortemente a sconto sì. A 92 Quindi eh, non, non più ai 100 Ci cioè da uno sconto interessante Prodotto nuovo, di nuova emissione come i precedenti, quindi sono tutte nuovissime emissioni Unicredit, 15 9, 2023 la scadenza, le caratteristiche sono le stesse, qui il bonus è un po' più avaro, 107,5, ma bisogna ricordare che questi bonus vengono calibrati con un mix tra i dividendi che vengono assorbiti, la volatilità del periodo, dello strumento e via discorrendo, ma tuttavia proprio per il fatto che questo prodotto ha il titolo che rispetto allo strike è già sceso di qualcosina, i rendimenti sono abbastanza in linea. Abbiamo un uh, bonus potenziale considerando il palestra di acquisto del 15,2%, pari a un 16,86%, quindi qualcosina di più di quello di Unicredit che abbiamo visto prima, qualcosina di più ancora di quello di intesa. Però qui la barriera. È, tra virgolette passatemi il termine solo del 31 quindi la barriera è eh, nel caso di specie 2,91 30 attenzione perché non è un problema che la barriera sia eh, in questo caso meno profonda dei due casi oh. precedenti perché il titolo è già sceso moltissimo ha avuto un ribasso molto forte sconta sapete che Enel è molto, è molto indebitato come titoli, quindi i tassi certo. vanno a, diciamo, a, a erodere un po' la redditività del titolo, ma questo il mercato l'ha già scontato, per cui sui 4 euro il titolo ha avuto un rimbalzo, si potrebbe ancora avere diciamo, un'ulteriore un fase di prese di beneficio, ma questo scenario è un po' già scontato su queste quotazioni per cui da mh, quotazione attuale di 4,23 del titolo ecco una barriera 2,91,30 a 11 mesi è abbastanza interessante come diciamo come, come prodotto quindi questi tre prodotti hanno più o meno una struttura rischio rendimento simile e nell'ottica di chi sposa una filosofia eh, di, di una barriera profonda a 11 mesi eh, sono tutti e tre ugualmente interessanti, ok, Riccardo. Uh, bello anche questo. Uh, ovviamente in questo momento Enel è in debolezza. Stavo guardando eh, proprio sì, il grafico sì, sì, sì. Uh, del uh, di Enel Allora, come minimo annuale, guardavo, scusami, ecco, mi stavo concentrando sul grafico. Sì. No, perché volevo andare a guardare, volevo guardare il minimo. Uh, fondamentalmente del, del sottostante, allora il minimo annuale è stato 3,9560 quindi mm -hmm. minima 52 settimane. Comunque abbiamo una barriera discretamente profonda in questo caso, comunque eh, che sarebbe anche in grado di assorbire il, il calo fondamentalmente dell'azione. È vero che, come diceva Stefano, siamo uh, in comunque c'è cioè la, la, la, la, la società, una società indebitata come il tutelo tiltis quindi rialzo dei tassi ovviamente va a impattare negativamente tale per cui abbiamo visto comunque da inizio anno comunque un trend diciamo discendente dell'azione però perché questo tra l'altro guardavo il minimo quindi siamo arrivati a toccare 2 euro nel 2012 quindi luglio 2012 perché questo perché un prodotto del genere. Uh, allora noi molto spesso pensiamo fondamentalmente al certificato come uno strumento che si può acquistare a sé stante, no? cioè compro un certificato per andare sul uh, come, come alternativa. In realtà questo può essere utilizzato come switch dell'equity, cioè mm. se io ho paura che il trend dell'azione possa essere ancora negativo eh, Stefano giustamente diceva Siamo arrivati a toccare comunque un pavimento di 4 euro Di lì c'è stato un rimbalzo. Però se io temo che eh, l'azione possa comunque avere un andamento negativo E io ho l'azione in portafoglio Potrei potenzialmente pensare a una switch Uno switch dell'equity Cioè libero vendo l'equity che ho in portafoglio E compro il bonus cap okay. Che ha una barriera profonda Tale per cui se il sottostante dovesse mantenersi su questo range di prezzo o andare negativo io comunque incasserei il, il rendimento e in questo caso il rendimento come diceva da eh, Stefano da prodotto, lo rivediamo, è intorno a eh, un rendimento potenziale del bonus del 16%, del 16,60%, quindi sicuramente un prodotto interessante da valutare occhio ovviamente, lo ricordo sempre, alla rischiosità perché è una barriera continua a tradire, certo. però sicuramente Beh, è una scelta che mi piace. La di il rendimento, insomma, questo lo, lo diciamo sempre, no? eh, quindi, so. insomma, si mettono sulla bilancia insomma, le, le due cose. Sì, no, aggiungo aggiungo sì, una piccola sì, considerazione, sì. Enel è scesa del 40% da inizio anno a fronte di un indice che ha perso sì, un po' più di, del 20-22% eh, da sì, inizio sì. anno, quindi... Quindi diciamo che ha un beta quasi doppio, però la, la, cosa, la cosa interessante di questo, di questo titolo è che appunto per tornare alle quotazioni della barriera dobbiamo andare indietro veramente nel 2014, anche prima, e, e questo scenario di tassi, i prezzi lo hanno un po' scontato nei mesi eh, che ci sono stati, proviamo a immaginare cosa succederebbe se i tassi per qualche maniera dovessero comunque trovare un punto di equilibrio, a noi bastano anche 3-4 mesi di, di calma, questo prodotto diventerebbe, eh, questo sì. titolo diventerebbe molto interessante come appeal, per cui ecco il ragionamento controintuitivo, questo è un pochino più, ciaro, eh, ciaro. diciamo, più speculativo rispetto agli altri, ma ha una sua ha una sua logica sì, anche perché prima o poi, insomma, adesso forse un'argomentazione un po' più spiccia rispetto alle vostre, però insomma l'equilibrio per quanto riguarda i tassi si troverà. È chiaro che in questo momento c'è tutto un, un sistema di controllo da parte delle banche centrali per le cause che conosciamo, però a un certo punto la situazione dovrà per forza di cosa stabilizzarsi, no Stefano? E quindi prodotti come questo potrebbero aiutare proprio. A... Assolutamente, ma non, ma non eh. solo, proviamo a ragionare sempre in maniera un po' controintuitiva. Cosa succede sì. se i tassi aumentano? Eh. In realtà Enel viene penalizzata, però le eh, certo. banche vengono avvantaggiate, vengono avvantaggiate da questa eh, cosa. E certo, perché e, è, e, sa, lo, sa e quindi, i Allora tassi, io, certo. io ho inserito questo prodotto proprio perché è quasi speculare l'effetto dei tassi rispetto ai okay, precedenti sui certo. conti. E quindi in una logica insomma, di, eh, diciamo, di calmirare un po' i rischi ho, ho inserito anche questo come, come esempio. Beh, però adesso è, è il momento dei mostri. Sì, Poi devo dire la verità: sì. Stefano, comunque, è molto bravo nell'andare ad individuare una serie di prodotti che si vanno a incastrare molto bene. Noi abbiamo parlato diverse volte con lui durante i precedenti appuntamenti webinar di portafogli market neutral, quindi tendenzialmente portafogli che vadano a neutralizzare le volatilità. Allora, in questo caso, Stefano, fondamentalmente, andando a mixare una serie di prodotti, va tendenzialmente a diciamo calmirare magari aspetti di un sottostante piuttosto che un altro. piuttosto che un altro, assolutamente. Ottimo, allora abbiamo un altro uh, il quarto e sì, ultimo sì. prodotto che oggi Stefano eh. ci propone che è Sì, il è non... un prodotto della serie Monster perché è il rendimento <ride> Monster, ma anche rischio abbastanza <ride> adesso lo apparentemente... capiamo perché eccolo qua. apparentemente elevato Telecom, <ride> esatto. eh, quindi un prodotto molto aggressivo e come rendimento, ma secondo me non come non come rischio perché ha delle, delle cose interessanti, quindi do che è DE000HB9YNA3. Allora, qui siamo su un prodotto che si compra a 91, quindi sotto i 100, anche in questo caso nuova emissione, anche in questo caso ehm, diciamo data di pagamento finale a 11 mesi, quindi 15-9-2023. Qui sono i numeri interessanti perché. Eh, perché abbiamo una barriera del titolo a 0,1182 e un bonus a 135 vi do i numeri abbiamo ancora 37 punti percentuali di barriera attiva sul titolo Telecom e un rendimento monster ecco perché l'ho definito proposta. parola è il 46... oggi è della giornata monster. Eh, monster, eh, il 46%, il 46 di bonus è veramente, è veramente eh sì. tanta, tanta roba però questo è frutto dell'enorme volatilità che ha avuto il titolo, dei forti ribassi che ha avuto il titolo, eh, qui siamo proprio in un prodotto che non ha niente a che vedere con i tre eh, mostrati prima come logica di, di rischiosità, è proprio un prodotto per un, un investitore più aggressivo che cerca magari un rendimento e che magari di questo prodotto può anche mantenere il portafoglio per 3, 4, 5 mesi e se le quotazioni rimangono solo attorno a questi livelli qua, già c'è un buon rendimento magari del 15% solo dal, dal passare di, di 4 mesi di, certo. di, di quotazione. Quindi qui una logica un po' più aggressiva, devo dire si che sta. quando questo, questo prodotto è stato emesso, Stiamo guardando eh, anche tele... gli indicatori avanzati di buon rendimento, quindi voi potete guardare tutto, si vede appunto, seguo un po' la tua parola aggressiva, no? Questa è una logica sicuramente che va in quella direzione. Sì, sì assolutamente. Eh, lo strike era quasi a 0,2, 0,19, uh -huh. quindi qui c'è proprio stato il calo del titolo, è un prodotto molto interessante, anche se è un titolo ovviamente che... Eh, non ha dato soddisfazione ovviamente ai cassettisti di lungo periodo però, però okay. in questa fase di mercato può essere molto interessante anche per tenerlo 3 4 mesi ok riccardo un commento da parte partire uh, allora anche in questo caso sicuramente un prodotto interessante eh, manuela ovviamente ricordiamo sempre rischiosità nel senso eh. che comunque eh, stefano nelle sue scelte cioè pondera le scelte perché è esattamente consapevole di quelli che sono i rischi e i benefici. Eh, io certo. quello che voglio ricordare è, ehm, diciamo, è causante con il periodo, siamo in ottobre, mese dell'educazione finanziaria, studiare, studiare, studiare, perché si arriva a delle scelte, si fanno delle scelte su prodotti più aggressivi o più o meno aggressivi in base a quella che è la propria propensione al rischio, in base al, al proprio studio quindi sicuramente il prodotto mi piace, sicuramente comunque un prodotto reattivo e da gestione dinamica il sottostante ovviamente conosciamo tutti un po' la situazione eh, appunto del sottostante comunque avrebbe uno spazio potenzialmente di eh, fondamentalmente di oscillazione perché eh, la barriera è posta a un meno 37% però ovviamente attenzione, occhio perché in caso di e, e questo vale per tutti i prodotti analizzati fino ad ora eh, in caso di eh, praticamente barriera infranta si perde la protezione del capitale e si può rischiare di perdere tutto il capitale investito quindi occhio nel momento in cui si fanno delle scelte eh, Pesate bene quella che è la vostra esposizione totale, non fate overexposure, quindi io mi sento di dire um, questo, soprattutto perché nel momento in cui non si stima bene quello che è la locazione in portafoglio, magari si viene un po' presi e trascinati dal mercato e quindi eh certo. che è quello che dobbiamo evitare. Esattamente. D'accordo, beh, mi sembra un bel quartetto quello che abbiamo presentato oggi effettivamente come vedete insomma che abbraccia un po' diverse esigenze chiaramente io vi invito sempre a cercare altri prodotti anche rivolgendosi al team di Riccardo Falconi, il sito investimenti.nicredit.it che dice andiamo sugli eventi? Andiamo sugli eventi Ce ne sono vero? Mm? Eh, come sempre? Mamma mia, più, cioè, non so se ci mm? sono più prodotti o più eventi no? Sempre... Tantissimi, entrambi <ride> Eventi in primo piano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 Vabbè, ah io per conto mio per, mio, per la mia parte Poi aspettate no, a te fare quella ufficiale io, io da solito, presentatrice io di solito ma qual è quella ufficiale mi devo mettere tipo un po' col diaframma no? l'hai detto mi tu grazie fare. a tutti voi per averci seguiti rimanete sulle fonti tv anzi sì. no devo aggiungere una cosa adesso e guardala anche tu perché è molto interessante c'è sì. la nuova puntata di no per tutte le voci della formazione ecco a proposito riprendiamo anche qui il tema sì. della formazione eh, soprattutto a livello aziendale di leader, di leadership insomma ci sono tanti spunti interessanti in quello che vedrete quindi Dobbiamo andare subito nell'altro studio, nel nostro studio 2, sempre qui in centro a Milano e partiamo. Restate con noi e buon proseguimento di giornata.